Oggi parliamo di Microsoft o meglio ne facciamo l'analisi sia con la price action che con i dati fondamentali e soprattutto andremo anche a vedere come i dati fondamentali poi si rappresentano in realtà anche sui grafici. ora prima di andare sul grafico vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di andare a dare un occhio anche al mio canale. Ok, quindi adesso andiamo sui grafici. Andiamo a vedere innanzitutto il grafico mensile. Possiamo notare come dal 2017 sia partito un trend rialzista veramente molto intenso, praticamente quasi verticale. Ho giusto ritracciato un pochettino qui, qui e qui e basta praticamente, quindi veramente una salita verticale se noi andiamo su Yahoo Finance vediamo una cosa che ho notato che è molto interessante per far capire quanto comunque ci possa essere coerenza tra i dati fondamentali e tra i dati che ci può dare la price action infatti guardate qua questa è una tabella che rappresenta ricavi e utili e ha visto un incremento dei ricavi da 96 miliardi nel 2017 ai 143 miliardi del 2020 e gli utili non sono da meno perché siamo passati da 25 circa del 17 a circa 44 di, del 2020. Hanno tra l'altro della pandemia in cui questa società non ha risentito per nulla della crisi, anzi eh, in realtà le tecnologiche molte hanno avuto dei benefici da, da questa situazione per ovvie ragioni ma comunque quello che volevo dire è che comunque state in grado di generare un fatturato maggiore utili maggiori, insomma crescita su tutti i fronti e ovviamente questo cosa significa? Significa che se noi andiamo a vedere il grafico ciò si rappresenta benissimo anche qui adesso andiamo sul weekly quindi sul settimanale, ecco qui, e direi di andare a tracciare due livelli per avere una situazione un pochino più chiara. Ovviamente stiamo vicini al prezzo attuale perché non ha senso andare a segnare i livelli qui, ecco. Però comunque, stando vicino al prezzo attuale, più o meno abbiamo questo livello, più o meno, poi facciamo così, duplichiamo e abbiamo questo livello, anche se adesso poi vi darò due parole su questo livello, adesso duplichiamo di nuovo, ed ecco che abbiamo l'ultimo. Ecco, stendiamo questi tre livelli, giusto per avere un'idea di quelli che sono i livelli vicini al prezzo attuale. Quello che volevo dirvi su questo livello è che è il livello che corrisponde agli attuali massimi storici. Quindi, in realtà poi in futuro non è detto comunque che sia poi davvero un livello importante, eh, perché poi magari prossima settimana, boom, spara su e questo se lo dimentica, va bene? Ecco, comunque ora voglio passare alla cosa che mi ha catturato parecchio l'attenzione e mi ha convinto a fare questo video proprio su Microsoft se noi andiamo su Yahoo Finance e andiamo in questa tabella molto interessante dove c'è anche tra l'altro la capitalizzazione che vi ho citato poco fa possiamo vedere il price earning, price earning che se è troppo elevato può indicarci una sopravvalutazione di una società e può indicare che in futuro il prezzo potrebbe scendere Ecco, questo price earning non è bassissimo, perché tanto quando saliamo oltre il valore di 25 come price earning potrebbe essere troppo elevato. Ma a parte quello, noi dobbiamo confrontare con società simili. Se noi lo confrontiamo con la Apple, che è una società simile sia per settore sia per capitalizzazione, abbiamo un price earning inferiore. Infatti, Apple ha 29 di price earning. Questo cosa ci potrebbe stare ad indicare? Potrebbe stare ad indicare un futuro calo dei prezzi a livello fondamentale, e questo, guarda caso, corrisponde anche con la price action, perché qui cosa sta succedendo, boom boom boom boom, arriviamo qui, compressione di volatilità settimana scorsa, ok, e boom, ora scende, sceso con una volatilità comunque anche non, non ridicola, nel senso, una volatilità abbastanza, abbastanza buona, no? Ecco, questo cosa potrebbe stare ad indicare? Potrebbe stare ad indicare che il prezzo potrebbe arrivare tranquillamente o a questi livelli o magari anche a questi livelli. Quindi, per farvi capire meglio, potrebbe fare una cosa del genere, qui magari comprimere un po' e poi, boom, sparare su. Oppure, altra cosa che potrebbe fare è iniziare un trend di qualche settimana così, mini trend diciamo short... Arrivare tra un po' di settimane, un paio di mesi, tre mesi, qui, boom, sparare su. Ecco, questo potrebbe essere ciò che potrebbe succedere. Nel senso che il price earning ci dice che potrebbe la società essere sopravvalutata, cosa numero uno. Cosa numero due, la price action ci dice la stessa cosa. E la cosa numero tre è che gli altri dati fondamentali e il trend, comunque... Di Microsoft sono estremamente positivi, quindi è una società che probabilmente nel lungo termine continuerà a salire e tra l'altro la cosa è coerente anche con, con l'indice americano in realtà perché anche l'indice americano in questo momento sono in una fase in cui potrebbero ritracciare anche in modo relativamente significativo. Quindi ecco che abbiamo una società ottima per essere comprata, ma non in questo momento. E quello a cui voglio arrivare è il fatto come la price action ci può dare il timing perfetto, o comunque molto ottimizzato, al contrario della fondamentale. Cioè, la fondamentale ci dà un'idea molto buona, perché sfido chiunque a mettersi long nel medio termine o nel lungo termine in una società con dei debiti assurdi che potrebbe quindi crollare da un momento all'altro però guardando la price action possiamo capire come sia stupido altrettanto mettersi long adesso in una società che non è pronta a mettersi long dal punto di vista fondamentale ma potrebbe offrire opportunità veramente potenti nel prossimo futuro, nei prossimi, nelle prossime settimane o magari nei prossimi mesi o qui oppure qui tra l'altro la cosa è coerente anche col grafico mensile perché se noi andiamo sul grafico mensile L'ultimo vero swing è lontano. È relativamente lontano. Guardate. È questo l'ultimo vero swing. Boom. Bam. Boom. Perché sì, c'è anche questo, eh. Questo c'è, esiste, lo vediamo. Però non è che sia stato un ritracciamento vero e proprio. Cioè, qui è stato più che altro un attimo uno stop. Anche questo è un ritracciamento, comunque, relativamente lieve, eh. Perché il prezzo non è che abbia fatto così. Ecco ha fatto semplicemente, nel senso, un piccolo ritracciamento, però comunque è un ritracciamento. Questo invece, sì, più o meno lo è, però nel senso più che altro uno stop del prezzo per poi ripartire long. Quindi possiamo notare come è coerente tutto, cioè è coerente il mensile che potrebbe vedere un ritracciamento, qui, magari su questo livello. Poi è coerente il settimanale, è coerente il settimanale perché è facile che ora si veda un ritracciamento un po' più intenso, è coerente con gli indici, ed è coerente con l'analisi fondamentale, quindi il discorso del price earning che vi ho appena fatto vedere. Ecco quindi che la situazione quale può essere? Può essere che adesso andiamo a vedere la seconda parte del video i dati fondamentali, un po' più, diciamo, da vicino per capire meglio la situazione. Però questa è una società buona che può essere comprata, ma non in questo momento, perché veramente sfiderei chiunque a mettersi long in questo momento, ma nel prossimo futuro potrebbe offrire veramente situazioni molto molto interessanti. Per esempio, o su questo livello o su questo livello, ma potrebbe andare insomma potrebbe andare così poi naturalmente noi eh, sappiamo benissimo che i mercati fanno quello che vogliono e noi dobbiamo interpretarli quindi questa è la mia idea per questa situazione attuale per la situazione attuale diciamo a livello fondamentale mensile eccetera eccetera però considerate sempre che potrebbe anche a sparare su e basta eh. in tal caso la società rimarrebbe comunque interessante, ma aspetteremo altre diciamo, situazioni interessanti. Adesso questo ha catturato la mia attenzione prevalentemente, questa dinamica unita alla fondamentale, ma se dovesse sparare su probabilmente creerà poi nei mesi nuove diciamo, situazioni interessanti che potremo andare ad osservare. Ok adesso io vi direi che passiamo alla seconda parte del video quindi guardiamo i dati fondamentali. Ok quindi abbiamo visto qual è la mia opinione su questo titolo dal punto di vista grafico e abbiamo visto qualche elemento come i ricavi, gli utili e il price earning come essi possono ripercuotersi poi anche in realtà nei grafici. Ora qui andiamo a vedere un po' i dati fondamentali come del resto abbiamo anche fatto per i titoli che abbiamo analizzato solo a livello fondamentale in realtà però in precedenza. Per quanto riguarda utili, ricavi e price earning in realtà abbiamo già visto durante l'analisi di price action quello che c'era da vedere. Quindi, adesso andiamo a parlare del margine di profitto, il quale è pari a 23,45%. E questo è un dato, come in realtà vi avevo anche già detto durante l'analisi grafica, è un dato positivo, come tanti altri dati in realtà fondamentali di Microsoft, in quanto vuol dire che L'azienda riesce a convertire in utile gran parte dei ricavi. Poi abbiamo un teautrecio pari a circa il 18%. E questo è anche positivo, perché vuol dire che gran parte degli utili rimangono in azienda e possono essere reinvestiti. E questo è un altro segnale del fatto che l'azienda potrebbe essere una società che nel tempo potrebbe effettivamente crescere ulteriormente. Per quanto riguarda il ROE, quindi il return on equity, e il ROA, quindi il Return on Asset. Abbiamo per il primo un valore pari a circa il 45%, mentre per il secondo un valore pari a circa il 13%. Questo vuol dire che comunque l'azienda è in grado di creare redditività, ma ovviamente il Roa è parecchio più basso. Questo significa comunque l'indebitamento un minimo di peso lo ha tuttavia. Se andiamo a vedere i debiti totali in realtà non sono molto preoccupanti perché sono solo circa 81 miliardi quindi è un valore inferiore a quello dei ricavi. Per concludere questo video abbiamo fatto un'analisi fondamentale, abbiamo fatto l'analisi di price action e abbiamo visto un po' di cose diciamo come influiscono insieme no? in un certo senso a livello di prezzo del titolo. Quindi la mia valutazione ve l'ho già anticipata in realtà è positiva ma non immediata nel senso che secondo me nel prossimo futuro quindi nelle prossime settimane nei prossimi mesi potrebbero verificarsi situazioni molto interessanti tuttavia ricordo che non sono un consulente finanziario quindi la mia è semplicemente un'opinione e un'analisi comunque a scopo didattico e assolutamente da non intendere come consiglio di investimento quindi concludendo vi ricordo di iscrivervi al canale di accendere la campanellina così che possano arrivarvi tutte le notifiche anche di eventuali live eccetera eccetera io in ogni caso vi ringrazio per aver visto questo video vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti